Bene, allora buongiorno, anzi buon pomeriggio e benvenuti, eh, il mio compito davvero è privilegiato oggi perché è soltanto quello di, di introdurre eh, chi farà il lavoro, diciamo, vero e proprio della presentazione del libro e della discussione, eh, vorrei appunto eh, ringraziare innanzitutto l'Osservatorio Balcani caucaso Trans-Europa per... Ehm, ospitare, diciamo, questa presentazione e, e, e tutti i presenti online ehm, e tra i quali alcuni studenti anche del, del corso di lavoro di studi internazionali a Trento ehm, nel quale insegno allora ehm, la, dunque oggi appunto la, la, la, il tema verte eh, intorno alla, alla, alla presentazione del libro di Arianna Piacentini eh, vi presento innanzitutto Arianna, poi dico due parole sul libro. Eh, dunque Arianna ha eh, ottenuto il suo dottorato di ricerca in sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l'Università di Milano nel 2018. Eh, il suo lavoro si è principalmente concentrato sulle società et etnicamente divise, i sistemi di power sharing, i movimenti nazionalisti e le relazioni clientelari. Eh, è stata Visiting Researcher presso l'Università di Cambridge, ehm, la Santissima Cirillo e Metodio di Scopie, ehm, l'Università di Sarajevo e Post-Doc post ehm, Research Fellow presso il Center for Advanced Studies dell'Università di Rieca. Attualmente sta completando un altro post-doc di Bolzano ed è anche visiting scholar presso il centro, o in medio in inglese, The Center for the Study of Ethnic Conflict all'Università di Queens Be a ah, Belfast. E, e Rihanna presenterà il suo libro uscito pochi mesi fa, attualissimo, dal titolo ethno Nationalities Evolution in Bosnia-Herzegovina and Macedonia. La presentazione sarà in italiano, quindi il libro è in inglese, ma la presentazione sarà in italiano. E... Il tema e il libro sono molto diciamo, interessanti e stimolanti, mettono insieme due questioni fondamentali per la regione, cioè per, in generale per i Balcani e in particolare per la Bosnia e la Macedonia e cioè il, il tema, diciamo, del nazionalismo e, e, e come questo è vissuto in particolare dalle generazioni più giovani, che con un po' di retorica si può dire siano il futuro della regione. E, discuterà insieme ad Arianna, in particolare, il, il contenuto del libro, Caterina um, Gobert, che è eh, esperta di Balcani, e che ha sviluppato, maturato la propria esperienza sulla regione attraverso eh, periodi di studio di ricerca presso l'Università di Zagabria, poi la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bagnaluca in Bosnia, quindi e la New Bulgarian University a Sofie. Ha lavorato come Human Rights Officer alla missione OSCE in Bosnia, quindi Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa in Bosnia, e come ricercatrice presso l'EURAC. Attualmente è una collaboratrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Trans-Europa. Organizzeremo questa, questa, questo tempo insieme, iniziando con una presentazione da parte di Arianna, una decina di minuti, poi Caterina eh, solleciterà Arianna con alcune domande e poi lasceremo anche naturalmente lo spazio da casa per eh, rivolgere domande eh, alle speaker, a entrambe, direi e cercheremo di completare la, la, la, la presentazione nel giro al massimo di un'ora, quindi eh, ti darei la parola Arianna, grazie. Ok grazie roberto grazie caterina e buongiorno a tutti benvenuti a tutti quanti in questa mia presentazione di oggi eh, più che essere una presentazione noiosa di questo libro vorrei ecco, instaurare poi anche con eh, caterina un eh, una chiacchierata ecco un dialogo sul lavoro che c'è stato dietro a questo libro e ehm, più che altro su eh, quelli che sono i, i risultati eh, perché questo libro nasce dalla mia ricerca di dottorato e eh, ho fatto un dottorato, sono dottorata appunto in sociologia e metodologia presso l'Università di Milano e mh, ho praticamente eh, condotto una ricerca di tre anni, in realtà due sul, sul campo, quindi di divisa tra Macedonia e Bosnia, in cui appunto ho studiato le questioni Relative all'etno-nazionalità da un punto di vista eh, bigenerazionale. Quindi, questo libro è il frutto di tantissime numerosissime interviste condotte con interi nuclei familiari in Bosnia e in Macedonia però in realtà erano Skopje e Sarajevo proprio per questioni logistiche e tempistiche ecco non potevo fare molto quindi nulla è stata una bella ricerca che verteva appunto su queste due generazioni la generazione Jugoslava e la post-Jugoslava nello specifico la generazione Jugoslava che ho, che ho approfondito erano questi genitori completamente socializzati nell'età d'oro della Jugoslavia, quindi gli anni 60 e 70 persone nate, quindi eh, all'inizio degli anni 50 praticamente. E i loro figli invece erano la prima generazione post-jugoslava, quindi i primi nati eh, negli anni. 90, quindi completamente socializzati in quella che adesso viene chiamata eh, nell'ambito della scienza politica o della sociologia politica che viene chiamata eh, l'ethnopolitics, eh, nelle società divise post-yugoslave, post-conflitto eccetera. Quindi ehm, questo è stato lo studio, vedere un po' come la loro concezione e i significati che loro attribuiscono proprio all'identità etno nazionale siano cambiati da una generazione all'altra, quindi da una generazione appunto che ha vissuto in pieno eh, la Jugoslavia, quindi eh, completamente ehm, circondata da slogan, retoriche, politiche appunto che volevano la creazione di questa Ehm, identità supraetnica, dove quindi si, dava, si cercava quantomeno di dare poca enfasi, meno enfasi alle particolarità etnonazionali, ha poi una generazione invece cresciuta nel, in un contesto dove questa cosa è stata esasperata all'estremo opposto, quindi dove l'etnonazionalità per questioni politiche e mille altre questioni, che poi magari ecco, discuteremo ha avuto e ha assunto un ruolo e un significato completamente diverso, dove eh, il nome che hai eh, automaticamente ti incasella e, e in qualche modo ti preclude certe strade o te ne apre altre, ecco. Quindi quello che io volevo capire era un po' che cosa ha influenzato questi cambiamenti, come queste generazioni hanno vissuto dei macro cambiamenti a livello eh, non solo politico ma poi anche istituzionale, sociale, perché quello che ho fatto nel libro era proprio cercare di ricostruire quali sono i maggiori fattori che hanno poi portato a questi cambiamenti, no? E, e quindi vedremo, eh, se ne avremo appunto l'opportunità, come anche proprio eh, le istituzioni create in un certo modo poi automaticamente hanno un impatto politico, che poi ha un impatto sociale e che poi si riversa sul modo in cui le persone interagiscono nella loro vita quotidiana e come poi questo influenza tutto il resto. Chiaramente sono eh, tanti fattori, tante dinamiche eh, non si può eh, generalizzare più di tanto perché anche i singoli, i piccoli contesti poi fanno la differenza. Non potremo mai comparare alcune città in Bosnia con altre in Macedonia o semplicemente anche all'interno dello stesso contesto. Non si può per questioni appunto etniche oppure di, eh, di religioni, di, di, di vissuto proprio anche di eredità storico-culturale delle singole città come per esempio quella di Sarajevo che è molto particolare. E, quindi ecco non, non si può generalizzare più di tanto però ecco eh, si possono trarre delle belle conclusioni, si possono fare delle belle riflessioni soprattutto appunto sul, sulle generazioni più giovani che appunto come diceva Roberto sono il futuro no e, e quindi ecco ragionare soprattutto sui giovani e sicuramente poi approfondire fare altri studi eh, magari comparando le generazioni più giovani ecco potrebbe essere sicuramente un ottimo nuovo punto di partenza E eh, quindi diciamo che questa è un po' la mia introduzione così eh, a questo lavoro e quindi al mio lavoro di dottorato che poi appunto è diventato questo libro e niente, io direi che magari possiamo cominciare con Caterina a eh, girare un po' il coltello nella piaga, <ride> vediamo cosa viene fuori. Certo, e, beh, diciamo che questa parte introduttiva è stata quasi... Esaustiva di tutto quello che di quasi tutto quello che volevo chiederti e per me è molto interessante questo libro perché comunque ha una parte più generale e teorica che dà proprio un, un ottimo quadro di quella che è la situazione e, e di come si è arrivati poi anche ai, ai conflitti degli anni 90 e, e invece poi la seconda parte del libro che è mh, quella proprio empirica delle, delle interviste ha ah, questo focus molto interessante perché diciamo che riporta una dimensione privata e quelle che sono invece cose che spesso vengono strumentalizzate e, e secondo me è molto interessante proprio perché si smarca da questa retorica che invece troviamo in maniera onnipresente in tutto, in, in gran parte della letteratura uh, che parla appunto di... Mh, Ethnopolitics, non so come dirlo in italiano, uh, nello spazio della ex Yugoslavia, che parla di guerre fratricide. Così, invece, riportando tutta una dimensione più, più intima, più privata, secondo me, riesce anche a dare gli strumenti per capire meglio certe cose. E questo mi ha, mi ha ricordato un articolo che ho letto di recente di Azra Hromagic, che lei è però è andro, um, etnografa, e che, che invece di parlare di Sarajevo fa uno spaccato del flirting tra adolescenti a Mostar. E, e appunto vorrei chiederti, un po' partendo, partendo da questo contesto, um, un po' perché hai appunto scelto di vedere la differenza tra queste due generazioni e, e anche secondo te come le, le generazioni si influenzano l'un l'altra perché appunto in questo articolo la Gic diceva che in un certo senso i più giovani sono molto influenzati dalle narrazioni degli adulti e da come gli adulti diciamo gli sconsiglino anche di, di mischiarsi tra di loro per questioni di... di rendersi la vita più facile di convenienza. Quindi volevo chiedere a te appunto come, come vedi questi, questi aspetti nella tua ricerca e, e se ce ne puoi parlare. Sì, allora una delle eh, questioni infatti che io indagavo e una delle motivazioni per le quali ho voluto fare proprio uno studio su due generazioni e non due generazioni a caso ma proprio eh, all'interno dello stesso nucleo familiare era proprio vedere che tipo di influenze eh, c'erano e se c'erano perché non è detto necessariamente che eh, i genitori influenzino i figli o che ci sia una continuità generazionale nei valori piuttosto che nei comportamenti ma potrebbe esserci anche eh, un'influenza al contrario dove invece sono i figli che magari cercano di influenzare o di cambiare qualcosa dei propri genitori quindi del proprio modo di vedere di esporsi quindi questa appunto della questa questione della continuità generazionale è esattamente un aspetto che io ho cercato di indagare e eh, per esempio una delle questioni eh, era anche questa qua del flirting come come dici tu di questo articolo che hai letto quindi del, dell'ipotetico partner eh, non solo de dei genitori quindi la maggior parte delle persone erano in un matrimonio eh, monoetnico. Ok, in Bosnia qualcuno messo, però in Macedonia assolutamente no. Ma anche qui di nuovo, eredità socioculturale comunque del paese che deriva comunque da eh, un certo eh, istituto, una certa istituzione anche di. Ehm, politica e, e tutto quanto vabbè in macedonia eh, è un contesto diverso comunque ehm, sicuramente eh, la questione anche del dei partner e del flirting è venuta molto fuori e come dici tu appunto del non complicarsi la vita eh, oramai è troppo difficile no? eh, avere un, eh, un partner che non è come te tra virgolette perché perché non si sa mai e tipo una delle cose che mi veniva spesso detto è perché poi dove lo mandi a scuola e ma poi la religione e ma poi la chiesa che sono problemi che in realtà sono più politici che reali alla fine perché la maggior parte delle persone per esempio in Bosnia tra quelle che soprattutto che ho conosciuto ma anche in Macedonia in realtà non era effettivamente religiosa non era praticante quindi di fatto il problema della chiesa o dell'istituzione della la religione non è un problema concreto che si viene veramente a porre no è più una cosa politica politicizzata ti viene ripetuto così tante volte che alla fine poi diventa un po un problema reale ehm, però ecco c'erano comunque a, a livello generazionale delle differenze interessanti eh, per esempio ehm, nel contesto bosniaco quello che io ho notato era una certa effettiva continuità eh, valoriale e anche nei comportamenti, soprattutto per quanto riguarda eh, il proprio essere, la propria identità. E, mh, ad esempio in Bosnia c'era questa continuità che era più che altro legata al modo in cui i genitori erano stati socializzati durante il periodo di jugoslavo, quindi che la tua identità è un etnica diciamo o il tuo appartenere etnico è una tra le tante componenti eh, del tuo io di quello che sei non va, po non va politicizzata e non va eh, strumentalizzata e questo diciamo sentire è stato molto trasmesso ai loro figli però ecco una cosa che bisogna sottolineare e premettere è che comunque la mia ricerca e questo eh, finding diciamo è relativo alla città di sarajevo che quindi come dicevo prima a una certa eredità socioculturale chiaramente se facciamo le stesse interviste probabilmente appunto nel contesto di Mostar o di Bagnaluca troviamo un altro tipo di retorica un altro tipo di narrazione sull'identità, sul conflitto e... E tutto il resto eh, stessa cosa in macedonia in macedonia invece c'era ehm, non, non, non, non si potrebbe parlare ehm, di eh, continuità eh, valoriale tra le due generazioni o comunque di significati attribuiti all'identità etano nazionale ma eh, di simili, similarità. Non so similarità si dice similarità in italiano similitudine Sì. Ecco, eh, più che altro a livello superficiale, cioè il modo in cui le due generazioni si comportano è effettivamente lo stesso, però in realtà i significati che le due generazioni danno a certi episodi, certe situazioni, è completamente diverso e questa similarità era semplicemente dovuta al fatto che comunque il contesto di scoppie o comunque il contesto macedone è molto più diviso e molto più segregato tra i, vari, tra i due gruppi principali Piuttosto che il contesto bosniaco. Ad esempio a Sarajevo tu non puoi evitare qualcuno, cioè non, non puoi effettivamente capire chi è chi e evitarlo. Eh, in città a Sarajevo invece a Skopje puoi perfettamente. Eh. Sai chi è chi, sai dove è dove e sai come evitare, quando evitare. Quindi, ecco, questa eh, anche struttura urbana, diciamo, quindi anche l'impianto urbano proprio della città ha fatto sì che le due generazioni di fatto poi si comportassero più o meno nello stesso modo, perché alla fine la città eh, è quella che è, e il modo che hanno le, i due gruppi principali di vivere è estremamente segregato, quindi scuole divise, eccetera. Eh, però, ecco il modo in cui le due generazioni interpretano e significano certe situazioni, ma anche proprio le, il loro stesso background o anche eh, in termini più generali, proprio l'identità dello Stato eh, di per sé è estremamente diversa. Quindi ecco, questo è, ehm, poi si ricollega chiaramente a, a un sacco di altre cose, però spero di essere stata abbastanza chiara. Poi ovviamente anche a degli appunti molto sciocchi, chiaramente il fatto che a Sarajevo tutti quanti parlino serbo-croato, che è no. okay, senza entrare nel merito della politicizzazione della lingua, però di fatto è impossibile distinguere chi è chi per le parole che vengono usate, e a Scopi invece il macedone e l'albanese sono completamente diverse come lingue, quindi sì. sicuramente è più facile distinguersi. E... Mh, Un'altra cosa è sempre un po' sul diciamo, trarre vantaggio o comunque questioni di, di convenienza della propria, della propria identità e, che, che emergono in, nel libro e poi tu hai approfondito di più nella, nella tua ricerca più recente uh, ad Eurac nel corso del, dei due anni precedenti. Scorsi, è, è quello del, del clientelismo quindi come dici tu chiaramente certe questioni come la religione e, e poi vabbè nel nel nel nel vabbè in, in generale delle abitudini sono più politiche che, che realmente personali, ehm, si inquadrano in una situazione in cui eh, le persone, per diciamo, sopravvivere devono Comportarsi in maniera opportunista e quindi fare delle scelte di un certo tipo um, per poter vivere in maniera più o meno normale. E, e secondo me, è una cosa in, di cui negli ultimi anni si sta incominciando a parlare di più, ma se se, se, se ne parla e è. Quando scoppia una crisi, quindi ad esempio nel caso della Macedonia il fatto che uh, i partiti politici avessero permeato in maniera così capillare la società è emerso solo quando um, è scoppiato il caso di corruzione o comunque insomma la, le um, wiretapping, tutte le registrazioni fatte ai telefoni da parte del governo di Gruevski che sono uscite nel 2015. E Quindi appunto vorrei, vorrei che ci, ci spiegassi un po' questa, come nella vita quotidiana questo tipo di comportamento uh, si manifesta e, e poi un po' provocazione se la vedi una, una situazione specifica dei paesi che hai studiato in questo libro, quindi i paesi ex Yugoslavi o se invece um, succede anche a casa nostra insomma. Eh, cominciamo col dire che tutto il mondo è paese, okay? eh, Magari allo stesso fenomeno eh, vengono dati eh, dei nomi diversi con delle connotazioni diverse, però poi di fatto se andiamo a guardare, eh, il fenomeno è esattamente lo stesso. Quindi, questa questione del clientelismo, dell'opportunismo, ehm, l'ho studiata e molto bene, diciamo, molto nel dettaglio eh, appunto, per questo libro, in questa ricerca che era appunto su Bosnia e, e Macedonia. Però ovviamente ehm, non sono questioni che riguardano solo la Bosnia la Macedonia, o non solo la ex jugoslavia o non solo l'Est Europa. Ecco, eh, voglio dire, ehm, e non Solo l'Italia, ecco eh, sono questioni che purtroppo eh, riguardano boh, forse tutti i paesi. Però, ecco, la questione poi del utilizzare perché questo è quello che è effettivamente venuto fuori, utilizzare per ragioni di mero opportunismo eh, la propria identità etnica, quindi la propria appartenenza come uno strumento per avere eh, o godere di benefici privilegi o avere accesso privilegiato a risorse, servizi, eccetera, ecco, è una cosa che ho riscontrato non solo appunto nei Balcani, ok, però ecco, anche nel contesto dell'Alto dell Adige, appunto il mio post era appunto alto adige e bosnia una comparazione viene fuori più o meno la stessa cosa che chiaramente eh, nel momento in cui hai uno stato che è organizzato etnicamente perché comunque una uh, un comune denominatore di tutte queste società Ehm, volente o non volente è il fatto che siano tutte organizzate con la struttura del eh, modello consociativo del power sharing etnico quindi di fatto a livello proprio istituzionale e poi di conseguenza politico l'appartenenza etnica degli individui conta e conta notevolmente eh, quindi questa è diciamo è una c'è cioè, cioè proprio una struttura statale che eh, come si dice incanala eh, le interazioni tra il cittadino, il partito politico e poi lo Stato. Quindi, i partiti politici sappiamo, noi scienziati politici che sono proprio l'intermediario. Quindi, comunque questo tipo di assetto statale già in caso e favorisce diciamo un certo tipo di interazioni ehm, poi chiaramente nel momento in cui tu hai una eh, scarsità di risorse eh, quindi ci sono poche risorse elevati livelli di eh, disoccupazione poi comunque nel caso della Bosnia e della Macedonia stiamo parlando dei cosiddetti eh, state captured quindi gli stati catturati si direbbe in italiano quindi dove hai comunque questi pochi partiti che controllano tutto si spartiscono il Potere, ma non solo il potere, ma più che altro quelle poche risorse. E tu, povero cittadino, se anche non te ne frega niente della tua identità etnica, ok, però sai che se vuoi ottenere questo servizio o eh, questo tipo di lavoro. Sai che devi passare attraverso un certo partito politico che poi, se entri nelle sue grazie, ti darà questo tipo di risorse o servizi di cui hai bisogno. E di conseguenza quello che è venuto fuori è che spessissimo anche i giovani, le generazioni... Giovani che sono totalmente antinazionaliste, magari contrarie a questo eh, modo di amministrare lo Stato, che non ne possono più della corruzione, eccetera, però ad un certo punto si devono scontrare proprio con la realtà dei fatti, che la realtà dei fatti è: c'è cioè, questo partito che io odio che è un partito che era al potere durante la guerra o qualsiasi cosa è un partito nazionalista e corrotto ma io so che se voglio tirare avanti perché ho 30 anni e anche se mi sono laureato so che devo prima o poi come mi dicevano loro andare a bossare alle porte del partito quindi devi cominciare a magari lavorare per il partito fare non so appendere i poster appendere i cartelloni fare campagna elettorale andare alle proteste quando ci sono, perché eh, la mia ricerca è stata eh, a, svolta a scopie nel pieno della Colorful Revolution. Io appena sono arrivata a scopie, un mese dopo eh, è scoppiata la Colorful Revolution. E quindi tante persone, tanti ragazzi che io intervistavo, eh, mh, capitava che erano pagati. Eh, o sponsorizzati, ecco, diciamo così, eh, facciamo un po' più politica lì che erano sponsorizzati da qualche partito eh, per comunque andare e fare e, e ed era così quindi uh, cosa viene fuori che se anche non te ne frega niente della tua eh, di queste esasperazioni dell'identità etno nazionale questa politicizzazione se anche non te ne frega niente e non ne puoi più però poi ti devi scontrare con la realtà in cui vivi non è sempre eh, facile andarsene perché tanti giovani vorrebbero andarsene no è comunque questo è un altro problema dell'est europa dei giovani che se ne vogliono andare però non è sempre facile non tutti ne hanno i mezzi e quindi quando non è così, eh, la tua identità o comunque il tuo background diventa uno strumento e questo è una tristezza diciamo eh, viene diventa una proxy così la, la chiamavo proprio diventa uno strumento per entrare a far parte di questo sistema che anche se non ti piace anche se lo disprezzi alla fine è quello che poi ti dà da mangiare alla fine del mese e poi ecco così si alimenta un circolo vizioso no? Dove comunque questi sistemi di power sharing etnico vengono criticati tantissimo però non vengono mai cambiati e quindi poi queste società vengono chiamate quelle società eh, che rimangono immobili per sempre che sono eh, dove c'è questo state capture che si alimenta e si alimenta eh, questa corruzione esasperata e non se ne esce più però ecco c'è tutto un circolo vizioso quindi un'altra delle cose che io cerco di sottolineare nel libro è che eh, spesso ad esempio quando si fa ricerca accademica nelle scienze politiche spesso si tende ad attribuire la colpa diciamo o la responsabilità di certi meccanismi sempre all'elite politica Certamente l'elite politica eh, ha un peso fondamentale nel creare compromessi, eh, nel migliorare o nel peggiorare certe situazioni, però bisogna anche guardare al cittadino, il cittadino non è sempre il passivo spettatore della realtà che la subisce perché non ha il potere, è comunque anche il cittadino stesso all'interno di certe dinamiche, sì, spesso non, ne ha, non ha molta scelta o non ci sono grandi alternative, Sicuramente, però comunque ecco, bisogna guardare da entrambe le prospettive. Quindi eh, il lavoro che ho cercato di fare era capire anche un po' eh, le due generazioni come si rapportano e che tipo anche di narrazione danno ad esempio al clienti, a questo tipo di clientelismo. Chiaramente le narrazioni che vengono date eh, in Bosnia e in Macedonia sono diverse e soprattutto era interessante tra le due generazioni in Macedonia. Sono molto diverse le spiegazioni e le narrazioni dietro a questo comportamento clientelare. Tale. Però ecco, poi alla fine quello che si va a fare, se tiriamo le somme, è alimentare questo circolo vizioso e non se ne esce, non è che se ne esce. Ecco. Sì, su questo secondo me è molto interessante, ad esempio, ehm, il fatto che, vabbè, in... Uh, in Macedonia sono ormai più di vent'anni, credo che non viene fatto un censimento, e, e invece in Bosnia è stato finalmente condotto nel 2013, e secondo me l'aspettativa, la, eh, prima che uscissi, uscissero i risultati, anche lì ci sono voluti, quasi quattro anni per, ricevere, per avere i risultati e è stato che c'era cioè, un'aspettativa un molto alta che tante persone si sarebbero dichiarate come others quindi um, non, non si sarebbero definite come eh, bosgnacchi croati o serbi e invece alla fine in realtà la percentuale di persone non dichiarate o dichiarate come Aders è estremamente bassa e concentrata in uh, città storicamente ritenute un po' rosse come ad esempio Tuzla o, o, o Sarajevo che, ma in realtà anche a Sarajevo la percentuale è molto, molto più bassa no, di quello esatto. che ci sarebbe aspettato e, e questo, uh, questo appunto del non dichiararsi ci riporta un po' sempre alla, alla tua ricerca più recente fatta fatta per Eurac, in cui, come dicevi prima, un po' tutto il mondo è paese e posizionarsi politicamente contro il sistema... È estremamente poco invitante. Ecco. Esatto, è difficile, eh, sì, è poco invitante, ma è, è difficile, ehm, ma è anche scoraggiato sotto molteplici punti di vista, perché nel momento in cui, come dicevo prima, tutto funziona secondo certi criteri, le risorse vengono distribuite secondo certi criteri, ma, ma che vantaggio hai tu a tenerti fuori, a fare... Don Quixote della situazione, che cosa te ne viene, soprattutto in un contesto in cui le risorse sono poche, ma ah, cioè chi vogliamo prendere in giro? Nel senso, quello che mi dicevano tutte le persone era: cioè, qua bisogna sopravvivere, cioè va bene fare i paladini della giustizia, però poi alla fine bisogna portare a casa il pane a fine mese, no? E quindi, eh, e questo è quello che la retorica, diciamo, la, la narrazione, soprattutto che io ho trovato eh, in Bosnia o in Macedonia, però ecco in Alto Adige non. Era tanto diversa. In Alto Adige eh, è altrettanto poco invitante essere, non, non dichiararsi o comunque essere fuori da questo sistema, tirarsi fuori esattamente per le, la stessa ragione, sebbene il contesto sia diverso, cioè eh, lì è proprio l'abbondanza di risorse, la ricchezza, e mh, i servizi molto efficienti, eh, che se anche il sistema alla fine è suddiviso etnicamente, ma, ma chi te lo fa? Di, di non metterti in mezzo, e, cioè chi te lo fa fare anche lì di dire ah no le, le, le categorie etniche vanno sorpassate, boh se però ti danno eh, tanti benefici e privilegi ma perché? perché no, cioè perché andare a smantellare in questo caso un sistema che funziona eh, sebbene sia etnico, ma perché andare a smantellare o a far cadere un sistema che effettivamente sta garantendo ehm, un'equa redistribuzione delle risorse, ha pacificato comunque le relazioni tra i gruppi e comunque di fatto funziona. Nell'altro caso, cioè in un caso, da, in un estremo, perché alla fine stiamo parlando quasi di due estremi, no? casi estremamente poveri e un caso estremamente ricco, anche perché cioè, se guardiamo ai... Eh, diversi contesti di power sharing etnico o comunque di democrazia consociativa esistenti al mondo ecco forse quello dell'alto adige possiamo dire che è l'unico che funziona in maniera eccellente e che comunque negli anni ha dimostrato una certa permeabilità ha dimostrato di essere sebbene etnico comunque abbastanza flessibile dal garantire ehm tutti quanti, ecco, una, uh, a, a tutti quanti di, di entrare a farne parte ha comunque pacificato le relazioni tra i gruppi e non ha creato quell'immobilismo e quella eh, stagnation, come si dice in italiano, no? o quell'etnopolitica tipica eh, di tanti altri contesti? Perché, eh, se pensiamo eh, non solo alla alla Bosnia, alla Macedonia, ma anche al Kosovo, al Libano, a Cipro, al Nord Irlanda, sono casi abbastanza fallimentari. Ecco, cioè, ha, non è funzionato tantissimo. Eh, però, appunto, di nuovo, L'opportunismo eh, e gli incentivi appunto che vengono dati alle persone eh, o a comunque ai cittadini nel far parte di questo tipo di sistemi senza smantellarli sono veramente tanti e appunto io avevo eh, utilizzato nel mio ultimo lavoro questo termine che è proprio l'allineamento opportunistico, cioè ci si allinea a questo sistema sebbene sia etnico per questioni meramente di pragmatiche e di, di opportunità che vengono date eh, a chi appunto si allinea. Ok, forse per un attimo così concludere, <ride> e volevo, volevo, volevo tornare appunto a questa cosa che, che i giovani sono il futuro, in realtà la generazione più giovane che ha intervistato è quella penso, dei nostri coetanei, quindi gente nata a cavallo, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. E, e ovviamente questo non fa parte della tua ricerca, però volevo chiedere, chiedere a te un po' la, la tua, qual è stata la tua impressione durante i tuoi periodi di studio in Bosnia e Macedonia. Come vedi um, qual è la tendenza ne, nelle generazioni ancora più giovani, quindi quelli che stanno acquisendo adesso il diritto di voto o che comunque stanno diventando adulti adesso? E se è veramente come sembra dai giornali che siano generazioni interessate solo andare allo shisha bar e, o se invece c'è del, del fermento di, di qualche genere. Ma allora, eh, io sulle generazioni, quelle molto giovani, non, eh, non ho fatto delle indagini, quindi non le ho studiate eh, personalmente eh, e con questo intendo i diciottenni, ventenni eh, odierni. Eh, non mi sono mai rapportata con loro, quindi non ho una diretta esperienza. Eh, posso dirti che però sia in Bosnia che in Macedonia quello che ho riscontrato è ehm, un altro divario generazionale. Quindi quelli, i nostri coetanei, quindi i trentenni, eh, quelli che hanno eh, praticamente vissuto la guerra in Bosnia piuttosto che eh, il passato, tra un regime e l'altro comunque, no? Quindi dalla caduta della Jugoslavia eccetera e che vivono eh, cioè sono cresciuti e socializzati con questi genitori che erano i jugoslavi, no? Ecco, questi giovani hanno, mi hanno sottolineato più volte delle differenze tra loro generazionali abissali, tra loro nati negli anni, fine anni Ottanta, con quelli, con i giovani nati negli anni Duemila. E infatti questa sarebbe effettivamente un'altra ricerca interessantissima da fare, quindi un'altra ricerca bigenerazionale però sui giovani, cioè sui trentenni e i ventenni. Proprio perché anche lì parliamo di background completamente diversi e, e um, quello che mi, mi si diceva è che i giovani, i ventenni di oggi sono molto più nazionalisti, molto più, um, sì, nazionalisti. Alla fine non ci sono mezzi termini, questo era il termine utilizzato. I giovani di oggi sono molto più nazionalisti e mi dicevano: sono nazionalisti e non sanno neanche com'era prima, cioè non hanno eh, effettivamente un metro di paragone. Però, di nuovo, se andiamo un attimo a fare un attimo il pelo nell'uovo, guardare il pelo nell'uovo, no? Eh, bisognerebbe sicuramente fare uno studio più approfondito, però di nuovo qua l'influenza del, del contesto familiare e del vissuto dei genitori, secondo me di nuovo eh, è di, di fondamentale importanza, perché questi giovani sarajevesi per esempio eh, che io intervistavo e che mi dicevano di essere cresciuti in Sarajevo sotto assedio o comunque sono stati profughi, sono stati, alcuni hanno vissuto in Italia e poi sono tornati, altri hanno vissuto altrove hanno comunque eh, dei genitori che gli hanno trasmesso eh, il ricordo della Jugoslavia il ricordo del vivere insieme, che cos'era eh, hanno quindi questa esperienza positiva questi loro genitori e gliel'hanno trasmessa, gli hanno raccontato che era possibile vivere assieme, che era possibile eh, non strumentalizzare l'identità, le questioni etniche, la religione, gliel'hanno trasmesso. Mentre invece i ragazzi che hanno vent'anni oggi, i loro genitori hanno quarant'anni, 45, quindi sono quei ventenni degli anni 90 sono quelli che volevano eh, avevano in testa il sogno jugoslavo no? Che quindi vado in università poi avrò un lavoro poi avrò una casa e andrò in vacanza e invece no poi è scoppiata la guerra ed è caduto tutto e quindi hanno avuto il sogno infranto, no? E, e di conseguenza ce l'hanno a morte con quel sistema che non ha funzionato. Sono poi, avevano vent'anni, hanno dovuto imbracciare i fucili. Quindi ecco, stiamo parlando di questo tipo di vissuto e chiaramente la loro esperienza negativa eh, sì delusione come, come si può dire questa delusione grande che hanno avuto eh, nella loro prospettiva futura è poi stata anche trasmessa ai loro figli che adesso hanno vent'anni e che adesso probabilmente vedono nel partito nazionalista nella militanza nel partito nazionalista l'unica prospettiva l'unica prospettiva anche di successo di avere un lavoro cioè se non c'è il partito partito nazionalista nel mio piccolo villaggio, magari non farò mai la maestra, magari non avrò mai un lavoro, per esempio, perché comunque stiamo parlando di contesti comunque anche spesso abbastanza rurali, contenuti, cioè sappiamo tutti eh, che la Bosnia e la Macedonia non hanno queste grandissime popolazioni e che la maggior parte della popolazione urbana è concentrata in due tre città in Bosnia, due città, tre in, in Macedonia, poi il resto comunque è contesto eh, rurale, quindi ecco anche lì ci sono eh, dei, dei divari non indifferenti. Eh, comunque, ecco, non voglio fare tutta l'erba un fascio, non voglio dire i giovani di oggi sono ignoranti e nazionalisti, ci mancherebbe, assolutamente no. Eh, però ecco, queste questioni vanno studiate. Secondo me, la prospettiva generazionale dà una buona, eh, è una buona prospettiva. Ecco, mettiamola diversamente: è una buona prospettiva per, cer per cercare di capire eh, certi fenomeni e, soprattutto, anche l'evoluzione di questo tipo di società, che secondo alcuni potrebbe essere un'involuzione perché stiamo tornando, ma anche noi in Europa, voglio dire, a certe idee, a certe retoriche che boh, sembrano quasi primitive a volte. No? Però comunque quando ci sono degli shock importanti a livello sociale, politico ed economico, poi comunque si fa sempre tutti quanti un passettino indietro. No? Quindi, secondo me, anche la prospettiva generazionale, cercare di ricapire il vissuto del genitore, eccetera, ha comunque una, una sua certa rilevanza. Ecco. Ok, io non ho altre domande, penso che diciamo, quello che c'era da dire lo abbiamo affrontato in maniera abbastanza estesa e non so se, se, se Roberto ha qualcosa da aggiungere o se no possiamo aprire magari alle persone okay. se vogliono scrivere nella chat le sì. domande come volete Sì, no, io grazie a entrambi, è stato molto interessante avrei, avrei molte domande da chiedere però vorrei dare l'opportunità non, non abusare del, del fatto che in qualche modo sono il moderatore di questo incontro dare eh, la possibilità um, che è collegato di... di, di, di Bene, vediamo con... se qualcuno dal... che è collegato vuole fare qualche domanda, altrimenti è accorberto. Si chiedo per favore eh? di scriverla in chat in caso ci... Mm -hmm. ci fossero delle domande. Oppure se vogliamo dare un minutino per riflettere, su... perché sono state sollevate tante interessanti nel frattempo magari ti, ti pongo una domanda ehm, mm -hmm. volentieri e diciamo mi pare strettamente connessa a, al tema della presentazione ma anche, anche se non, non, non è stato oggetto se ho ben capito in maniera diciamo diretta della tua ricerca e cioè ehm, vorrei chiederti una tua veloce, visti i tempi, valutazione dei, dei movimenti sociali nel, sia in Macedonia che in Bosnia, perché um, naturalmente ci sono stati, diciamo, fenomeni di, di, di, di, di, di contestazione nei confronti di questo sistema clientelare eh, e corruttivo così esteso sia in Bosnia che in Macedonia, in Bosnia in particolare nel 2014, in Macedonia un po' dopo, però insomma... Um, e questi movimenti sociali hanno coinvolto varie fasce sociali e in particolare i giovani, non solo i giovani, ma anche i giovani. Eh, sembra però che questi movimenti, la mia impressione, è che non abbiano lasciato un'impronta particolarmente forte nella società. Ecco, e allora volevo chiederti se, diciamo... Un tuo, un, una tua valutazione sulla base appunto della tua ricerca e se, se questi movimenti possono avere, per definizione sono eventi che vanno e vengono diciamo eh, nel corso del tempo, ma comunque possono incidere o contribuire a incidere verso eh, un cambiamento sia politico che sociale. Ma Allora, grazie per la domanda. È sicuramente molto interessante e tutta la questione dei movimenti eh, è sicuramente molto importante ed interessante, ma non mi sono mai... Occupata nello specifico ehm, della questione. Eh, tuttavia, appunto, come dicevo prima, ehm, ero a Skopje quando c'è stata la Colorful Revolution e poi ancora prima, guarda caso, eh, ero anche in, in Bosnia, vivevo in Bosnia, a Sarajevo, quando c'erano i movimenti del 2014, perché ero là per. La ricerca precedente della, della magistrale quindi ecco ho vissuto proprio comunque quei, quei periodi di, di di grande tumulto ecco eh, tuttavia sì effettivamente sembra che lasciano un po il tempo che trovano no eh, non... sembra che ci sia questa rabbia eh, anche civile popolare che giustamente viene cavalcata ad un certo punto però poi ehm... Tutto torna un po' come prima, eh. e sembra quasi che lo scetticismo poi no? e la speranza che effettivamente il sistema possa cambiare dopo un po' vada scemando, cioè che tutti cerchino di ma poi alla fine ci si rende conto che effettivamente eh, ci vuole ben altro per effettivamente cambiare questo tipo di sistemi, che non basta eh, scendere in strada. E, e protestare uno, due, tre settimane di fila, ma ci vuole ben altro, l'elite politica non è disposta comunque a, a, a un certo tipo di compromessi, no? Eh, perché ehm, i compromessi che si chiedono all'elite politica sono troppo grandi, sono quelli di eh, cambiare il sistema, ma cambiarlo drasticamente, e effettivamente eh, l'elite non, non mi pare proprio boh dell'idea. Quindi ecco c'è un po' questo scetticismo, questo anche pessimismo eh, da parte dei giovani, ma non solo, un po' di tutti, no? E un po' le, le, le generazioni più eh, anziane, chiamiamole anziane, sono un po' rassegnate. E i giovani anche i giovani eh, anche quando cercano di cambiare le cose poi vedono che effettivamente vanno a sbattere contro dei muri e che ci sono delle dinamiche eh, anche clientelari che sono eh, così radicate e anche così entrate a far parte proprio del tessuto sociale e culturale eh, che è troppo difficile cambiarle quindi poi di nuovo uno si, si riadatta a quelle che sono le, le norme eh, vigenti e le regole tacite talvolta vigenti nella, nella tua propria società, no? E quindi tanti vedono queste battaglie come delle battaglie perse in partenza e secondo me è un po' così e, a se anche uno ci vuole credere poi alla fine si deve scontrare effettivamente con una realtà veramente grande da cambiare e talvolta cercare di cambiarla ti chiede di pagare un prezzo che è troppo alto e, e non tutti se lo possono permettere perché alla fine è questo non tutti se lo possono permettere perché tanti tantissimi la maggioranza secondo me vorrebbe cambiare le cose però la maggioranza non se lo può permettere non ti puoi permettere talvolta di fare appunto il paladino della giustizia per cambiare il sistema anche perché questo tipo di cambiamenti non avvengono dall'oggi al domani richiedono moltissimo tempo magari richiedono 10 20 anni e chi te lo fa fare di fare il sacrificio tu oggi di morire di fame tu oggi per eh, qualcosa che per un cambiamento che magari non vedrai, lo vedranno magari i tuoi figli, però tanta gente, la maggioranza della gente, ma questo non solo in Bosnia o in Macedonia, anche in Italia è così, ma credo che ovunque sia così. Tanti non vogliono fare il sacrificio oggi perché non vedranno il cambiamento, il cambiamento lo vedrà la generazione dopo, quindi tanti non, non se la sentono, non uh -huh. se la sentono e non se lo possono neanche permettere. Abbiamo ben tre domande, sono tutte e tre molto sostanziose. Okay. E parto dalla prima di Marcello, spero di aver detto giusto. Dal punto di vista dei riferimenti culturali, come sono cambiati i giovani bosniaci, mi spiego. Per esempio, musicalmente siamo passati dalla Sevda al Turbo Folk con tutto quello che sta dietro a queste tendenze culturali. E oggi quali sono i riferimenti? Uh, quanto pesa la presenza del radicalismo islamico nella società bosnia e su, su, sui giovani d'oggi? Poi posso aggiungere anche io quella che è la mia esperienza, diciamo, di field. In Bosnia mm -hmm. abbastanza eterogenea e non so se vuoi che le lega tutte o partiamo No, da facciamo questa. una per volta sì, perché sennò poi facciamo, cioè si concentrano troppo. Allora, eh, i riferimenti culturali come sono cambiati? Ma allora, eh, in realtà non avendo fatto io delle interviste su più generazioni giovani, eh, non so esattamente fare una comparazione tra i, i trentenni, i ventenni e i quindicenni attuali. Eh, le persone che io ho intervistato quindi quelli che sono i trentenni di oggi soprattutto nel contesto bosniaco erano ancora molto affezionate diciamo a questa loro eh, eredità jugoslava eh, quindi era normalissimo per esempio che i trentenni di oggi eh, ascoltassero Caterina Velica per esempio eh, cosa che non era così però in Macedonia eh, infatti questa è una delle cose che ho che a me aveva colpito tantissimo, che c'era una ragazza di 30 anni a scopie che non aveva mai sentito parlare degli Ekaterina Verica. Eh, io non lo so. Non so solamente i detrattori di Ekaterina Velika ma questa è la mia personale. Cosa, cosa hai detto? No, che io conosco più detrattori che fan di Ekaterina Velica. Ma... No, ok, io... ma quantomeno uno li conosce, sì, sa sì, chi sì. sono, sa che sono una delle più famose, importanti, grandissime eh, band del, dello Yugo Rock. Cioè non puoi non averle sentito parlare. Sì. E, e invece ecco, questa era una differenza importante che io ho trovato tra la Bosnia e i giovani in Bosnia e in Macedonia. Eh, però ecco, non ho fatto delle comparazioni tra eh, le loro eh, preferenze eh, musicali, culturali tra diverse generazioni giovani. Eh, quindi, questa è diciamo, una, una parziale risposta a questa domanda. Sì, per quanto se riguarda, vuoi posso te... aggiungere io la mia esperienza uh, bosniaca? Perché alla fine io in Bosnia ho abitato a Bagnaluca, che è la città diciamo, capitale della, della Repubblica Serbska. Quindi, uh, dopo la guerra, è diventata una città a maggioranza serba. E ho abitato a Sarajevo un anno e mezzo e due anni a Tuzla. Quindi, diciamo che ho un po'. Ho uh, sperimentato le varie aree di riferimento della Bosnia e in realtà secondo me questo dire che si è passati dalla Sevda al Turbo Folk è un po' come dire che in Italia ascoltavano tutti Celentano. Cioè la Sevda è sicuramente un riferimento culturale molto importante per, per, per tutti i Bal Balcani in realtà o, oltre la Bosnia. E, però, cioè, come dire, ascoltiamo in Italia tutti la musica lirica. E, e la turbo folk invece è una cosa che io ho visto onnipresente a Magna Luca, ovviamente, e, però ad esempio nelle, a Sarajevo è vista come una cosa da contadini, cioè... Sì, o, si, o, o la si vede con ironia hipster, quindi andiamo a ballare la turbo folk perché è così brutta che ci divertiamo, <ride> e, oppure è appunto vista come una roba terribile da, da contadini. I riferimenti culturali dei giovani? Secondo me c'è tanta esterofilia, quindi comunque si fa riferimento come dappertutto, vista la globalizzazione, a, a modelli che vengono da, da fuori anche, cioè sicuramente c'è molta esterofilia. Sì, sono d'accordo. Per quanto riguarda il radicalismo islamico, ecco... Ehm non so se mi sento di parlare di radicalismo islamico io mi sento di parlare di eh, un attimo di disorientamento tra i giovani eh, per quanto riguarda in generale le loro appartenenze le loro identità dovute proprio ad un vissuto molto particolare dei loro contesti eh, non solo in bosnia comunque e quindi secondo me il ritorno al, al religioso chiamiamolo così ma non soltanto islamico perché gli ortodossi quando sono cioè non è che hanno una via di mezzo voglio dire io ho conosciuto un sacco di persone ortodosse serbe o, ma anche cattolici cristiani che da zero a cento ecco non c'è la via di mezzo quindi non è radicalismo islamico È proprio questo secondo me senso di disorientamento di perdita un po punti di riferimento e ti fanno andare a parare dove ci sono dei capisaldi. Uno dei capisaldi fondamentali, ma storicamente in tutte le culture del mondo, è la religione. E eh, se ti devi sentire appartenere a quel qualcosa, un po' lo esasperi. Quindi eh, non è semplicemente, mh, cioè, è, è fuorviante parlare di radicalismo islamico. L'Islam ha una certa presenza, soprattutto nel contesto come Sarajevo, ma più che altro per questioni economiche, per quanto... Io abbia capito il contesto bosniaco, cioè eh, si costruisce eh, università, scuole, moschee, centri commerciali, ma perché girano i soldi, non per altre questioni, ecco. E, poi sicuramente anche perché comunque sì no, anche perché voglio dire anche l'influenza della Russia eh, con, i, con gli ortodossi, o con i serbi, o della Serbia, o della Grecia o, o della Turchia. Cioè, no, non vedo tutte queste differenze. Ecco, semplicemente di una se ne è fatto un caso anche mediatico, anche in Occidente, dell'altra no. Però ecco, le vedo influenze economiche sì. e poi identitarie che. Che altro che sicuramente eh, secondo me è stato fatto appunto un caso mediatico um, quando è scoppiata la guerra in siria ma anche prima in realtà c'è un libro molto interessante secondo me di uno studioso americano che si chiama derry lee e um, che parla appunto di come um, non nel senso di uh, terroristi di Al Qaeda, ma di combattenti che sono partiti per motivi religiosi, sono andati a, a combattere in Bosnia durante uh, la guerra degli anni 90, si sono di fatto trovati straniati perché l'approccio la, alla religione musulmana in Bosnia era completamente diverso da quello diciamo saudita. E, e sicuramente il, tutto il discorso che è stato fatto dalla, dalla scoppio della guerra in Siria in poi sui foreign fighters e la presenza di paragemati, come si chiamano in Bosnia, um, di, di Salafiti, insomma, è estremamente limitato. Cioè sono dei casi limite e, e nella maggior parte dei casi non, è in, per, cioè non sono um, persone dedicate al proselitismo, ecco, diciamo. No, no, infatti anche perché poi comunque l'Islam Balcanico ha tutta una sua tradizione molto particolare di, di convivenza, di tolleranza e dell'essere appunto eh, molto diverso da altri correnti, quindi ecco io non, non parlerei esattamente di radicalismo islamico eh, in Bosnia. Poi prossima domanda di Leonardo Barattin, uh, buongiorno e grazie per questa opportunità di ascolto e riflessione, in questo processo di allineamento forzato e opportunistico vi è comunque spazio per frequentazioni e condivisioni di esperienze in comune oppure vi è uno stigma di comunità che li rende sconsigliabili e molto rari? Mi è sembrato di notare questo freno, questa azione di dissuasione già a livello familiare, proprio in occasione di amore tra i giovani come a, Mo come a Mostar e a Vukovar, grazie. Ok, allora sicuramente ci sono opportunità di eh, esperienze in comune, eh, però di nuovo qui eh, anche il contesto specifico influenza molto, perché come dicevo prima, in un contesto come Sarajevo eh, è impossibile evitare qualcuno, quindi tutti conoscono tutti e tutte le persone hanno amicizie eh, di, non so, un non so un serbo un croato un bosniaco, un qualsiasi cosa ehm, un conto però sono le amicizie un conto sono i partner quindi i possibili potenziali fidanzati fidanzate che poi si portano a casa ecco in quel momento allora sì c'è un attimo di scontro perché anche le persone o le famiglie che sono più jugoslave più Aperte, però a un certo punto ti dicono ma sei proprio sicuro perché potresti poi avere dei problemi in futuro perché non lo so se vuoi il tuo potenziale eh, fidanzato o fidanzata ha un nome estremamente non lo so etnicamente connotato da un lato dall'altro non è importante potresti avere dei problemi in futuro i tuoi figli potrebbero avere dei problemi in futuro eh, quindi questo è un po' il eh, Bo, lo, lo scontro ecco che c'è a livello ehm, bo, più che altro è un, è un dettame politico cioè è un problema politico che poi si traduce in effettivamente un problema delle persone, ma un problema che forse non esiste, cioè che è più nella testa delle persone che è un problema reale. Eh, questo per quanto riguarda il contesto bosniaco. Eh, invece in, in, in Macedonia è molto diversa la questione. In Macedonia non c'è mai stato il famoso melting pot della Bosnia, i matrimoni misti non sono mai stati eh, praticati e le comunità, ehm, le due più grandi comunità, quindi i macedoni e gli albanesi, da sé e anche a scopie hanno sempre vissuto delle vite completamente separate. Eh, ci sono quartieri separati, scuole separate, ma da sempre e da sempre non si sono frequentati. Quindi, tutt'oggi non è neanche pensabile cioè ma non è neanche una delle opzioni delle persone eh, andare a sposarsi con uno di un'altra etnia o dell'altro gruppo e ne, ne, tal, talvolta eh, cioè talvolta il più delle volte i giovani stessi frequentano delle vite completamente separate che io ho conosciuto dei trentenni che mi dicono ma sai per la prima volta sto parlando con una ragazza dell'altro gruppo e avevano trent'anni. Quindi non è, è un contesto completamente diverso da quello bosniaco, quindi ehm, appunto anche il contesto urbano comunque eh, influenza molto moltissimo eh, il tipo di interazioni che si hanno e poi chiaramente anche il background familiare, però talvolta anche proprio il contesto e la divisione urbana di quartieri piuttosto che scuole eh, preclude completamente a priori un certo tipo di interazioni e poi a un certo punto certi problemi non te li poni neanche. Sì, no, infatti per me era molto interessante l'articolo che avevo menzionato prima di Asra Kromagic perché lei faceva appunto, aveva fatto questo um, studio etnografico nel famoso liceo di Mostar che è una delle due scuole sotto lo stesso tetto, per cui le lezioni sono separate, però ehm, tipo i bagni sono in comune. E era uno dei pochi luoghi in cui i ragazzi potevano incontrarsi senza essere visti dai genitori o dagli adulti, e, e che quindi era l'unico posto che loro ritenevano ehm, sicuro per potersi comportare in maniera libera. E però alla fine erano tutti così influenzati dalla, dalla posizione degli adulti che dicevano finché è una cosa così, non è un problema, però non può diventare una cosa seria, perché cosa ne penserebbero i miei se avessimo figli? Che nome gli daremo? Perché... Eh, sì, sì. E queste cose qui, sì. Sì, sì. Ultima, penso, domanda, poi possiamo chiudere. Uh, Davide eh, ci chiede, um, come influisce l'identificazione europea o meno con l'identità etnica e nazionale in questi contesti? Uh, la liberalizzazione dei visti dal 2010 in poi e la possibilità di, di spostarsi più agevolmente nel resto d'Europa ha influenzato la socializzazione delle più giovani generazioni? Ma Grazie Davide per la tua domanda. Eh, allora, cosa posso dire? Che ehm, per quanto riguarda l'identificazione europea, ecco, eh, io sono molto scettica su questa questione dell'identità europea, perché ehm, sono scettica anche per quanto riguarda gli europei stessi. Non credo esista un'identità europea, però questo vabbè, è una mia personale... Mh, eh, eh opinione eh, quello che io credo invece nel contesto in generale della, della ex Yugoslavia quindi dell'est Europa è che più che identificarsi con l'Europa loro vedono all'Europa come un faro di salvezza cioè vogliono andare in Europa non perché si identifichino in qualche modo con la cultura e i valori dell'Europa occidentale diciamo ma più che altro perché vedono delle opportunità per il futuro perché vedono la possibilità di avere una, un lavoro una vita dignitosa eh, e, e appunto in generale una serie di eh, servizi e eh, situazioni che i loro paesi d'origine non gli stanno offrendo. Eh, io non credo che nessuno eh, voglia andarsene da casa propria. Eh, Talvolta però sono le, le, le condizioni che ti costringono a fare questo pensiero. Ovvero, io ho conosciuto tantissime persone, soprattutto in Bosnia, che studiavano medicina o che studiavano in tedesco, ma non perché loro si sentissero europei o, o am amassero eh, l'idea di andare a vivere a Berlino o, o trasferirsi di punto in bianco e andare in Germania. Assolutamente no. Cioè, secondo me eh, era proprio l'ultimo dei loro dei loro pensieri o delle loro aspirazioni di vita. Tuttavia eh, è una questione appunto di nuovo di opportunità. Quindi secondo me, più che identificarsi con l'Europa, loro vedono l'Europa come una speranza, un po' come gli italiani vedevano l'America, no? il grande sogno americano è per loro il grande sogno europeo. Eh, per quanto riguarda poi la possibilità di spostarsi più agevolmente, questa cosa mi è stata detta un sacco di volte, però alla fine... Eh, bisogna anche di nuovo scontrarsi con la realtà dei fatti ma chi è che sono quei bosniaci o non lo so eh, tutte quelle persone eh anche in Macedonia, che possono veramente spostarsi così agevolmente in Europa. Eh, ma chi, chi compra un volo low-cost, a parte la pandemia, chi compra un volo e va a farsi il weekend a Parigi? Eh... No, non soltanto il volo, magari il volo se lo possono anche permettere, ma io ricordavo amici che c'era un volo super... Uh, economico per la danimarca hanno comprato i biglietti entusiasti costano solo 9 euro e poi si sono resi conto che non si sarebbero mai potuti permettere l'airbnb ma a, esatto a, infatti, a Copenaghen perché gli costava come un mese d'affitto a tusla esatto esatto è quello che sto dicendo quindi possibilità di spostarsi agevolmente però boh, non è effettivamente così perché voglio dire farti un weekend in una capitale europea così perché puoi spostarti boh, 300 400 euro partono 300 400 euro sono lo stipendio medio di una persona in bosnia o in macedonia quindi ecco non è esattamente così, così semplice quindi eh, boh, non, non so eh... Poi, secondo me come dicevi tu appunto l'europa è, è una speranza e di nuovo mette in gioco l'opportunismo qui sì, sì. si assiste chiaramente sono in macedonia mi immagino che sia un fenomeno, sia un fenomeno li, limitato però a gente che eh, scava il proprio albero genealogico per trovare il nonno bulgaro o nato in, sul confine di dubbia e origine etnica per poter avere il passaporto bulgaro e poter andare a lavorare con minori problemi in mm -hmm. Europa Così come la no, no, certo. Bosnia hanno lasciato in massa la Bosnia nel 2013, una volta che appunto la Croazia è entrata in Unione Europea. Esatto, infatti. Quindi, e poi ecco un'altra cosa che io avevo notato è che, per esempio, eh, spostarsi in Europa a parte che dalla Bosnia è estremamente difficile cioè noi che siamo stati expat per lungo tempo lo sappiamo bene che non c'è neanche un volo che ti collega l'Italia alla Bosnia da per Maggio, maggio eh. Bagnalucca a Bergamo e ho capito però <ride> eh, invece a, a Skopje era stata una, una rivoluzione il fatto che la Air, che è questa compagnia ungherese avesse fatto dei voli low cost, voli diretti per esempio da Scoppie con un sacco di città europee mm. e potevi effettivamente partire con 9 euro quindi quella sì che per alcuni eh, per chiaramente quelli che avevano comunque eh, una certa disponibilità anche capacità economica è stato effettivamente uno sblocco, no? un'opportunità un, un, un per molti... L'hai notato anche tu, la maggior parte delle persone su questi voli è diaspora che torna a casa. Certo, o... diaspora che torna a casa, perché sì, eh, tanti albanesi o eh, macedoni che hanno parenti che comunque già vivono o lavorano eh, in, nel nord Italia, ok? Mi ricordo quando viaggiavo io, e poi comunque voglio i, i macedoni in linea di massima... Eh, eh, se devono andare da qualche parte, che possiamo chiamare Europa, vanno a Tessaloniki a fare il weekend, eh, oppure vanno eh, in Bulgaria, massimo, eh, fine della storia. Eh, però ecco, io penso che il 90% delle persone vada o a Ohrid o a Tessaloniki, basta. E eh, i bosniaci neanche. Neum. Cioè, neanche quello vanno a Neum o al massimo vanno dove? A Makarska in Croazia? Makarska. Sì, eh. sì. Quindi ecco, questa è un po' l'Europa vista col binocolo, eh. diciamola un po' così. Bene. Bene, io fermerei qui per questioni di tempo, mi sembra sia stata una presentazione e conversazione davvero molto interessante, molto stimolante. Come anticipato, e, quindi eh, grazie ad Adriana Piacentini e a Caterina Gobert per le sollecitazioni e a quanti hanno partecipato online ehm, questo pomeriggio. Eh, ricordo solo una cosa velocissima che è la seguente. Questa registrazione sarà poi postata sul sito dell'Osservatorio e caucaso TransEuropa e anche sul sito del Centro d'Eccellenza Jean Monnet, Monnet dell'Università di Trento. Ricordo velocemente che il Centro Jean Monnet, l'Ateneo e l'Ateneo, particolare sottoscritto concretamente insieme all'osservatorio ha um, in corso questo progetto uh, questa cattedra diciamo, che si chiama european union in the western balkans enlargement and resilience all'interno di questa, di questo progetto abbiamo um, organizzato una serie di, di incontri e, e di eventi e, e quindi invito um, a, a prendere visione di, di anche di le precedenti lezioni se vorranno farlo. Um, quindi di nuovo grazie a tutti e speriamo a, a presto, la prossima volta di persona. Sì, dal vivo, speriamo. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie, grazie ancora a Roberto e Caterina per questa bella discussione, questa bella chiacchierata che ci siamo fatti. Grazie a tutti i partecipanti. E se volete leggere il mio libro ovviamente siete benvenuti. Ecco, facciamoci un po' di pubblicità. No, nulla. Vi magari posso scrivere eh, il mio indirizzo email se qualcuno ecco, non so, vuole dei chiarimenti, vuole eh, non so, eh, il libro piuttosto che. E nulla. Di nuovo, grazie a tutti e a presto. Ciao Fate, grazie. Ah, Ciao no, Roberto. Ciao.